Uh, hai capito? lo devi levare dal congelatore scongelare e quando l'hai scongelato le metti in una bacinellina con vino rosso e la cipolla, il sedano, le arote e ce lo tieni tutta la notte ma cosa? come c'è da fare un che c'è fanassica, se sei tornata da lavorare ora eh, tanto ti vai a ubriare mauri ora eh un oh, quando ci si sente lo fai? Mm. Beh, ci si sente quando... fammi sapere, beh, ciao, bravo.